però ragazzi cioè, si riesce a fare una scarpa da lento che pesa molto di meno delle altre e molto più reattiva delle altre, secondo me è il sogno un po' di tutti i podisti perché... Fino a dieci anni fa il concetto di intersuola non era quello che rappresentava per il podista amatore il principale criterio di scelta di una scarpa da corsa ma poi con il passare del tempo grazie soprattutto ai due colossi del mercato questi due colossi ci hanno fatto capire che in effetti la parte centrale della scarpa sia il cervello della scarpa stessa e Skechers, azienda americana che sta cercando di investire molto in Italia questo concetto l'ha capito davvero bene al punto tale che con queste Sketchers Go Run Ride 9 ha inventato qualcosa che prima non esisteva senza paura di essere smentito credo che l'intersuola Hyperburst di Sketchers sia una delle migliori presente sul mercato se non addirittura la migliore. Peccato che la disponibilità nei negozi di questa scarpa sia davvero limitata altrimenti sentiremmo sicuramente parlare di questo hyperburst più frequentemente e sicuramente molti dei podisti amatori la utilizzerebbero sia sulle mezze maratone che sulle maratone. Tra l'altro la mia manager mi ha detto di essere più conciso nelle recensioni se volete avere maggiori dettagli scrivetemeli qua sotto. Sappiate comunque che stiamo cercando di migliorarci sempre di più e in effetti sarebbe davvero molto manageriale se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe e tecnologia nella corsa cosa che cerchiamo di fare in maniera dettagliata ma al tempo stesso portando la nostra esperienza di podisti amatori ad ogni modo ecco le specifiche 233 grammi si sì, avete capito bene drop 6 eh, 34 mm nel tallone 28 nell'avampiede le sketchers go run ride 9 sono una scarpa davvero molto leggera addirittura ulteriormente eh, leggera rispetto alla versione precedente sappiate che comunque la value proposition di questa scarpa è che l'azienda ha deciso di ulteriormente ammorbidire le mescole cosa che vi permetterà di correre con questa scarpa quasi come se fosse su un cuscino le Ride 9 offrono un rimbalzo incredibile soprattutto grazie alle scanalature flessibili permettono una corsa davvero fluida anche grazie all'Emstrike che è presente eh, come design nella scarpa stessa. Paradossalmente l'unica vera limitazione è legata al fatto che questa scarpa è adatta solamente per i podisti neutri se il vostro angolo di pronazione fosse superiore a meno di 10 gradi vi suggerirei di provare altrove eh, altrimenti questa scarpa secondo me è una delle migliori presenti sul mercato. Ci sarebbero ulteriori cose da dire soprattutto per esempio che il battistrada in Goodyear è davvero fantastico, lascio però la parola al prodepodista che ci spiega tutti i segreti di questa scarpa, sappiate comunque che se la uh, volete comprare troverete qua sotto i link di uh, Sport Time Mantova così come di Running Warehouse, che questa scarpa online uh, ce l'hanno davvero. Per chi invece la volesse cercare nei negozi, il sito Sketchers contiene una lista di uh, store uh, locator dove questa scarpa potrà essere provata. Link qui sotto, nel frattempo, stay strong, keep running, io come al solito vado a bermi un coffee. Ciao! Hai bisogno di qualcosa che ti veda un po' di sbattimento? Andrea, mi hanno detto che i nostri reels sono davvero molto belli e che tu sei molto contento di farli, ma oggi invece parleremo delle Sketchers Go Run Ride 9 di cui abbiamo fatto l'unboxing un qualche settimana fa. Cosa ne pensi di queste scarpe che hai utilizzato a Livigno in maniera molto importante? Le gore ride le ho usate in maniera importante, ma perché continui a dire Livigno? Io ero a Bormio, ho fatto due giorni che ci siamo visti a Livigno, ma lo sai che ero venuto lì apposta per correre con te. Che poi hai corso molto bene con me, non, non sono riuscito a starti dietro, quindi figurati, sei stato proprio cattivissimo. Siccome qualcuno mi ha detto fatto arrabbiare Milani, questa la voglio raccontare, guai a te se la tagli, ci siamo presentati a Livigno per correre con te, per aiutarti a fare i tre e eh, il medio, e te dopo circa 200 metri ti sei messo a fare 3.000 senza dirci niente questo è stato l'arcano come ne pensi di questa scarpa? Eh, diciamo che la gora ride messa al piede ti dico molto meglio la gora ride 8 perché è più leggera e è sembra quasi più morbida usata ti dico molto meglio della Gorra Ride 8 perché sembra più leggera e più reattiva. Mi aveva lasciato un pochino perplesso la Gorra Ride 8 anche se era una, una bellissima scarpa. Eh, L'hyperburst che, che pesava abbastanza invece in questa qua si sente la, la leggerezza della mescola. È una vera scarpa da lento ma leggerissima quindi Uh, io davvero credo che l'hyperburst sia la, la mescola migliore lo dico sottovoce perché eh, credo che sia anche meglio dello zoom x il problema è che continuano a non spingerlo abbastanza perché è una mescola leggerissima, super reattiva davvero, ma davvero tanto e si riescono a fare delle suole abbastanza importanti, cioè delle intersuole abbastanza importanti con la scarpa che rimane comunque leggera beh poi metterò in sovraimpressione il primo uh, allenamento che abbiamo fatto assieme con quelle scarpe, quindi si vedrà uh, il ritmo che è che abbiamo seguito. Uh, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Allora, ecco, questo è un problema, tra virgolette, perché sono scarpe da, da atleti abbastanza leggeri, quindi direi almeno sotto i 75 kg, ma almeno. Per fare i lenti, sicuramente sotto i 70 kg, secondo me e sotto i 75 kg invece le potremmo utilizzare anche per fare qualche, qualche lavoretto spinto. Sì, però sono per podisti amatori evoluti, secondo me è una delle migliori scarpe per, per noi podisti amatori evoluti. Per quali ritmi, eh, come stavi dicendo, le utilizzeresti? Guarda, sono una scarpa eclettica, si può dire, una scarpa sicuramente per fare i lenti, per farsi i lenti in comodità, Uh, ma sono delle scarpe che all'occorrenza spingono abbastanza. Questa è una scarpa di quelle che io definisco la Round. Dopo che la Pegasus 37-38 mi avevano, tra virgolette, fatto dubitare sul loro utilizzo, loro invece diventano una scarpa sia per lenti, sia per, uh, per lavori al medio, sia per variazioni. Sono, sono scarpe che secondo me le possiamo usare quindi tranquillamente da, dai 320 in su. Quindi dai 5,30 secondo me i 320 eh, si riescono ad utilizzare, ovvio 5,30 magari mi durerà un po' di meno perché immagino che si spiattellino un po' di più a 320 invece sono, sono un po' al limite, però per essere una scarpa da lente secondo me hanno fatto un'ottima scarpa. E cosa ne pensi della tomaia che è cambiata rispetto alla versione precedente che era in Nizia invece questa è un po' più classica e tradizionale? Uh, tomaia, tomaia classica, adesso è un po' piena di, di terriccio perché abbiamo corso comunque in sterrato, molto sterrato. Allora, a me la tomaia piace tanto perché comunque non crea grossi problemi. Per di più non vedo dei grossi vantaggi ad avere una tomaia in flynit o, o classica, abbastanza traspirante, abbastanza però mi ricordo che un giorno sono arrivato a casa Fradice, le scarpe erano fradice, però beh quello credo che sia un problema mio. Conchiglia ottima, non mi ha dato problemi, bella, una bella conchiglia. Non si piega. Le, I lacci si sono slacciati forse solo una volta, quindi forse colpa mia. Linguetta mi sembra super, mi è sembrata super, non mi ha creato problemi. Sono di quelle abbastanza piccoline, sottili, ma morbida, sembra velutino, quindi zero problemi anche lei. Parlavi del, dell'Hyper Burst che è la nuova tecnologia di sketchers per, per l'intersuola. Raccontaci un po' quali sono le caratteristiche che hai notato a livello di, di corsa. Allora, eh, mi ricordo quando è uscito il boost di Adidas che dicevano mescola eh, super leggera, morbida e super reattiva. Ecco, io lì con il boost non l'avevo trovata queste caratteristiche, mentre con... Eh, con l'hyperburst invece lo trovo, e poi vabbè la pronuncia la lasciamo dire a Max, magari mettimi sopra una voce, hyperburst. L'intersuola è fantastica, la mescola è fantastica, a me piace tantissimo, è un po' diversa sulle Goran Ride perché sembra un pochino più pesante e un poco meno reattiva rispetto alle, alle Gorazor, però ragazzi, c'è. Cioè, riesce a fare una scarpa da lento che pesa molto di meno delle altre molto più reattiva delle altre secondo me è il sogno un po di tutti i podisti perché eh, è vero che l'etro lo devo fare lento ma se ho voglia di tiracchiare un pochino posso farlo ci cioè, immagino a chi fa e li conosco i medico le ghost che fai fatica a spingerle con questa scarpa qua diventano Invece a livello di battistrada che cosa ci dice? Hanno aggiunto il Goodyear e poi soprattutto hanno una tecnologia M-Strike che consente di correre eh, meglio. di Chi va di mezzo piede cosa ne pensi? Ti dico che è vero, è una scarpa che, che favorisce chi corre di avampiede anche se ha comunque una buona protezione anche nel tallone con, con l'intersuola Uh, dopo 300 km vedo che si è poco, pochissimo, anzi in qualche parte si vede ancora la zigrinatura della, del battistrada, quindi direi super. Ho corso su tanto sterrato, non ho avuto problemi, ho corso addirittura a 3.40, 3.35 su sterrato, non mi è mai scappato via il piede, quindi ti direi che, che quello che devono fare lo fanno. Dal tuo punto di vista Andrea quanto pensi che sia la durata di questa scarpa? e a livello di stabilità cosa ne dice? Durata secondo me non gli 800 km soliti ma secondo me almeno un centinaio di meno perché comunque ecco forse è l'unico problema dell'hyperbus che dura un pochino di meno però secondo me 700 km ormai sono arrivati a dire che sono anche abbastanza quindi direi 700 km la durata massima della scarpa ovvio per dei pesi sotto i 70 72 kg fai sopra secondo me dureranno un po di meno con la stabilità non dico il punto negativo perché dopo quando me lo chiederai te lo ripeterò eh, è stato l'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso sono scarpe assolutamente per supinatori e per neutri dopo qualche chilometro dopo un centinaio 200 km, ho sentito un pochino cedere all'interno la la mescola però ripeto con una mescola così con tanti pregi questo difettino qua glielo possiamo passare perché non si può essere perfetti a meno che nella prossima scarpa metteranno un qualcosa che, che aiuterà o allargheranno la suola o metteranno qualche insertino. Secondo te Andrea quali sono i pregi e difetti di questa scarpa? Allora pregi sicuramente l'hyperburst e la suola in Goodyear. Quindi reattività davvero e ammortizzazione e tenuta tanto grip. Tomaia classica quindi direi che per me è bene. I difetti secondo me che durano un pochino meno delle altre e questa, questo problema di, di instabilità che ripeto non è eccessivo però c'è quindi Um, un pronatore secondo me non le riuscirà a godere abbastanza perché non, non hanno proprio protezione al di vero scarpa americana sono, sono un po' tutte così la loro, la loro idea di non mettere troppi inserti antipronazione invece ultima domanda quando, quando testeremo le Sketchers uh, Reser Excess che uh, tra l'altro abbiamo visto ai piedi del nostro amico Cosimo questa domanda non li porre a me ma agli amici di Sketchers noi le aspettiamo uh, io continuo a dire mettetele sul, sul mercato perché secondo me sono tra le scarpe migliori, migliori che ci siano quindi le aspettiamo in, in larga scala mi piacerebbe vedere spesso gente che corre con le sketch tra l'altro mi hanno detto se si possono comprare sicuramente su Running Warehouse e su Sport Time Mantova eh, sono a disposizione vi mettiamo il link qua sotto eh, va bene grazie Andrea ci vediamo alla prossima ciao alla prossima